Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma ma Maximi, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo Ti camperò indietro la cru uh, E iscriverti al canale Maxi MaximiX su YouTube uh, Se si vedi tutto e di più, uh, forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor Non sai bisogno di racconto, non soltierà lo legge attivamente la descrizione del video E non vale la pena Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo outfit allora per fare questo outfit giustamente dovete avere questo completo che avete appena visto andiamo nel, nelle scarpe e mettiamo quelle scarpe lì insomma quelle diciamo che riprendono la tematica viola poi dobbiamo andare in giacchetti da biker e selezionare uno di questi smanicati però non questi qui perché altrimenti non ci farà fare il prossimo bug ma questi ragazzi io vado a selezionare quello nero perché diciamo che è quello che mi piace maggiormente una volta fatto questo passiamo a fare l'altro bug ragazzi eh, in pratica dovremmo mettere dei, dei guanti in questo caso li vado a mettere viola ma, ma andremo a mettere un guanto viola che e si va a riprendere con, con il pantalone e anche il casco a questo punto andiamo a mettere dei bracciali sopra e comunque vedete questo tipo di guanto ha il viola ma anche il nero quindi riprende abbastanza con diciamo con il completo una volta che abbiamo il bracciale che più ci piace potete mettere quello con le punte potete mettere quello che cazzo dove farà a voi insomma io ho messo quello lì perché a me piacevano quelli però voi potete mettere quello che volete ovviamente ricordate che il bug dei guanti lo fa solamente con questo tipo di gilet non con altri a questo punto mettiamo il respiratore e salviamo al completo ragazzi qui eh, in pratica avremo perso il casco però no, non è un problema perché l'importante è che abbiamo il nostro completo viola quello con cui siamo partiti e recupereremo il casco ragazzi quindi nessun problema nessuna paura usciamo fuori e andiamo a recuperare il casco ovviamente arrivate vicino a una macchina insomma fate comunque il bug del casco non so se lo conoscete però adesso andiamo a vedere qual è il, il bug del casco ragazzi eh, vi dovreste comunque posizionare su paracadute, cazzi e mazzi però adesso lo andremo a fare un attimo che mi è arrivata la polizia quindi leviamo la polizia e andiamo a fare il bug guardate non mi fa fare neanche chiudi un occhio ok vabbè lo facciamo adesso richiamiamo l'ester È tanto tempo ragazzi che non porto un completo è eh? veramente veramente tanto tempo quindi oggi ho voluto portarlo allora a questo punto ci piazziamo vicino l'auto ragazzi con il completo con cui siamo partiti all'inizio cioè questo viola andiamo su il completo che vogliamo mettere in questo caso il completo quello lì non nominato saliamo nell'auto e quando saliamo nell'auto dobbiamo schiacciare ok come vedete in pratica eh, automaticamente il casco che avevamo passa al completo che abbiamo il respiratore perché se noi mettiamo il respiratore diciamo che ce lo toglie il, il casco ho provato anche con il telescopio però a me non riesce diciamo che mi riesce eh, meglio di questa maniera e lo faccio così poi insomma voi fatelo come meglio vi riesce A questo punto ragazzi salvate il tutto E passiamo al passo successivo ragazzi Diciamo che voglio farlo bello buggato sto completo Dai mettiamo un paio di occhiali che comunque si riprendano un pochino Questi già hanno una ton... lieve tonalità di viola quindi si riprendono un pochino Salviamo ancora e poi ragazzi andiamo a mettere il, il visore notturno ma il visore notturno, questo particolare ragazzi senza diciamo il cappuccio basterà selezionare il completo con cui avete quel tipo di visore e tornare sul completo che diciamo, state lavorando no? sul completo che state cercando di moddare a questo punto ci manca la borsa del, dei colpi ci mancano altri due passaggi e abbiamo finito, dai. Quindi selezionate il completo con cui avete la borsa dei colpi. Un attimino che lo troviamo. Eccolo qui ragazzi. Quindi selezioniamo questo completo qui. E facciamo il solito giochino del paracadute. Che tutti penso conoscono non credo di stare a dire nulla di nuovo ci buttiamo dal dal paracadute cioè dalla dalla moto scusate le proprio zero carbonella ci buttiamo dalla moto selezioniamo il il completo che vogliamo comunque modificare e non appena arriviamo su strada dobbiamo selezionarlo ragazzi dobbiamo schiacciare x quando il personaggio si sta togliendo il paracadute in questa maniera faremo in modo che diciamo rimanga la borsa del delle rapine al completo che stiamo lavorando a questo punto ragazzi manca l'ultimo passaggio che è quello di mettere il, il tubo, diciamo, il non il respiratore, il tubo della tutata pilota e abbiamo finito ragazzi. Diciamo che in questo completo è tutto quello che si poteva fare modificato, abbiamo le caviglie invisibili, abbiamo i guanti lunghi, abbiamo il respiratore, insomma ci avevamo un po' di tutto, dai, avevamo messo un po' di tutto, la borsa, tutto quello che si poteva moddare, eh, diciamo, moddare, baggare io ho buggato, spero che il completo vi piaccia ragazzi, condividete il video, lasciate un like, un saluto a tutti, al prossimo video. There's a certain mystique when I speak that you notice that's sorta unique, cause you know it's me, my poetry's deep, and I'm still stillmatic the way I floated to this beat, you can't sit still, it's like trying to smoke crack and go to sleep, I'm strapped, it's knowing any minute I could snap, I'm the equivalent of what would happen if Bush rapped, I bully these rappers so bad lyrically, it ain't even funny, I ain't even hungry, it ain't even money, you can't pay me.